Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo anno, io sono Mister Maraggi. siamo qui con Mike, Scribble.io e o oh no. Qui in uno speciale, 700 iscritti un po' casalingo. Oggi giocheremo a Scribble.io, un sito dove uno deve disegnare e gli altri devono indovinare che cosa quello sta disegnando. No, no, no, no sì, allora, c'è un tizio. Ok. Vabbè, sempre farete <ride> espressione, di il, tuo... il mestiere di questo uomo lo disegna. E qua c'è la pentola E qua c'è il eh, cibo L'ho indovinata E qua c'è il cosa? cibo Qua <ride> c'è il cibo che... <ride> okay. ok Ragazzi, sono scemo io All'infinito all oh, io... Ma come? Sì, io ho indovinato! C'è questo tizio, siamo a Giugno, quindi ormai i capelli si sono fatti. Giugno. Belli, lunghi. Va a tagliarseli e se li fa tagliare... <ride> è pelato. E se li fa tagliare da una persona ben precisa. No, ecco. questo è un riferimento molto razzista sul fatto che <ride> i negozi di parrucchieri sono cinque. <ride> no, assolutamente no. <ride> dai, dai, si può capire chi è questa persona che taglia i capelli. È un parrucchiere. <ride> Ah! Ma io l'ho scritto! Tu hai oh. scritto parrucchiere? <ride> no! Allora... Se, se disegna Luca siamo rovinati C'è suo tizio che non vuole più vivere, poverino Vabbè, si vede anche della corporatura <ride> Allora decide di finirla E quando, quando ti butti, com'è che si chiama? Com'è che si chiama quando ti butti da un al da alto? Suicidio. Cioè dall'alto. Morire. No, <ride> quando ti butti dall'alto verso il basso. Mm. Eh, che avete detto burrone, stare. ma non è burrone. Ah. L'ho trovato. Eh raga, io sono stupido, non lo so. No! No! no, sono sono stupido, no, no. Ok, cioè certo. Tutti, anzi no, facciamolo proprio fedele. Okay, Perché? <ride> che ti offre, diciamo... Spacciatore. No, non bisogna dire il nome del suo personaggio, bisogna dire cosa sono le cose che ti, che ti offre. Eh, so L'hanno visto tutti scrive. questo film. Non so come okay. si scrive. Ma come non sai come si scrive? È in italiano. C'è questa casupola, diciamo, a Washington, situata, ecco. Uh, you... Ok, okay. Oh. <ride> Questo è un interruttore più o meno E un... qua c'è il telefono C'è un tizio Con dell'acqua Scossa? No, sto qua per un. <ride> sì è qualcosa sì. di generale anche. Incredibile Un altro esempio che c'è Le centrali dell'elettricità Non so come disegnarla ma, è maledetto? Easy! Non so come è fatto, non pensate male eh, Queste qua sono corde eh, Ok, sì. e così E così? Ma no. No. Eh, <ride> eh, aspetta Ma come aspetta? Non è fatto Aspetta che... Era un violino Violino. No, C'è un tizio che purtroppo questo giorno è stato molto sfortunato In più credo anche che sia anche uscito in... <ride> E vabbè ma più nello specifico, questo è un ago. E sta ah, andando a contatto appunto con un braccio, capito? All'infinito, pungere, non lo allora, vedi la parola. <ride> <ride> uh, che cazzo di. Allora c'è questo. C'è questo animale. Questi animali ci trovano sotto i cavoli e ci portano. Ecco e ci portano a casa fanno cadere, fanno cadere fallo. ci sono gli avengers e ce ne sono tanti tipi c'è uno può volare e può sollevare il coso di Thor c'è pure scritto, è in un modo, scritto. modo non <ride> più ma cos'è ma sta... ma cosa che fa questo? Lui? ma lo sai scritto, cos'è sta cosa? ve l'ho pure scritto, come fai? Come Ho vai? capito ma è nelle lingue anglosassone, non le so <ride> Qua c'è un esperto di un uh, attrezzo salterino. Come potete vedere, è molto sicuro di sé. Aspetta! Sono 4 livelli scritte in olio. <ride> Ma secondo te! Allora c'è questa cosa in molte ville o anche un po' vecchiotte, questa cosa qui che c'è nel giardino. E poi c'è una, una grata in cui ci si mette la carne. La carne Raga, non scusate, scusate. con questo meccanismo qua Come viene cotta? No sì. Sì. Allora c'è un ring C'è un pugile E un altro pugile Però che la prima, no. <ride> Dopo che vince Arriva no, un dai, pizzo che pizzo Fate finta che questo sia il giallo un tizio senza testa! <ride> e quando finiscono, e gli dà un premio non so Ma perché il primarone? Fa la gialla, <ride> Alcune cose... Beh, eh, le... Allora, c'è un tizio perché deve andare... Deve andare Oio. a casa a fare una cosa Mi scappa la mega cagarezza E gli, ser <ride> e gli serve una cosa e, e deve fare una cosa Perché il giorno dopo deve fare un ah. esame ma gli metti i baffi che sa esami... ha Ma... Studio Ma l'avete scritto Ma eh, l'avevo scritto prima studio Perché non me l'ha dato? Studia, studia Allora, <ride> è esempio il solito Cos'è arresto cardiaco? Magari che... tu l'avevi azzeccata, cambiala un po' realtà virtuale. realtà virtuale Ci sono dei competitivi Ci sono un po' di competitivi in ogni settore Noi sappiamo che dagli anni 80 gira Purtroppo per le strade. Il crack Ecco questa è una striscia di crack E allora ci sono delle particolari persone che si fanno Non spacciare Si fanno a gara Come, come dei gamer insomma A chi ne striscia di più di fila Come si chiamano questi qui? Se ci sono i gamer Ci sono anche i Col crack <ride> Non gay Ah oh, easy easy easy Raga l'ho scritto Crack questo è facilissimo. Ah, ok. L Albero, c'è una strada. Bellissima <ride> strada. E c'è tipo una macchina senza ruote. Per andare, ha bisogno di. Ma come non è benzina? No, dove metti la benzina? Ma eh, vabbè. c'è questo tizio che si sta mangiando la sua dose di cibo. Il Ci problema è un che un po' di cibo è andato, purtroppo, sul suo vestito. <ride> allora, ve la faccio semplice. Questa, se non la capite davvero, cos'è questa? No, scritto scrittoline! Questa <ride> <ride> allora. qua, che è nel mare. Ed è così. Più o meno. Ah! Senza Ma no, ma se tu li puoi sclose! Tare fuori! Cos'è? Ma dai. dai! Ma dai! Questo. Eh, è, un è un, un albero, albero! E ha appena piovuto! di mai! <ride> e l'albero? Quindi l'albero! Eh! L'albero! Eh! Cos'è? Eeeh! Eh, ah! Cioè, te scritto, lo scrivo all'infinito, eh, so. ma scrivilo all'infinito, all ma non è infinito, sgoccio, ma... sgoccio all'infinito. <ride> ok, siamo dentro il corpo di Gianfilopo, il tirardo, mm. e lui diciamo che è un, una persona molto normale, C'ha tutti i suoi organi interni. Come fate a indovinarlo? E... ma chi siamo? Vabbè, non è molto grande <ride> <'è> perché que... <sussurra> arriva in gola, però anche lui ha un cos'è quella roba? C'è un giro. Quando nasce una rana, è semplice. Girin ho finito. è così. Ma come facciamo a superare Mario? Guarda quanti punti ha! Arrivederci. Vabbè, c'è un tavolo, E una sedia. Sta mangiando cosa con, con cosa sta mangiando, Sto mangiando con un oggetto ah! Cosa? Cosa? Mamma Cos mia che voglio... Sì ma che... <ride> intensile Alla scremissione normale però. Okay. Ci sono... Oh. Vabbè questi Che... È il me. tizio beve Ah! Fino ma a che quando... te Fino? Fino a quando... <ride> Fino a quando mi fai Osta. quella roba io, cosa devo capire? La bevanda! No, è una bevanda fatta con... Madonna Certi Pokémon, tipo per esempio Miao, è una delle loro prime mosse Eeeh... Vabbè, io non lo so Anch'io Più o meno Mike Non so se Mike lo indovinerà, ma c'è un pillarman che è lui, questo qui da che band musicale hai preso questo nome? In mezzo al nome c'è questo... Slash. Ah! Oh, torna indietro alle parti in cui dice AKDK. Ah, in mezzo al nome ci devi mettere lo Slash. Cioè, te, te l'abbiamo detto, Pi più di così. C'è una tipa in igona, però... dovete convertirla in un uomo. <ride> Aspetta di <ride> E Dovrebbe essere un scolore Ed è Ma cosa oh. c'entra? e sì. Ah oh, ok Madonna Io sto per scrivere spettro È molto sem semplice È diciamo un alimento che si trova Se cioè in qualsiasi supermercato fa Ancora? <ride> sì. Vabbè fatto con il latte Secondo voi la mucca si fa con latte? Non ha un nome italiano L'hai scritto? Qualcuno ha scritto? <ride> io ho eh, Ma non è yogurt? Eh. Allora, pochi giorni fa è partito <ride> quel razzo che conoscete tutti e non è un carrello. Allora, ma chi quello di SpaceX... Che ne sto, io sto rataseccando. Quello di SpaceX in collaborazione con la NASA. Chi è il tizio allora. che ha inventato... Cioè, quello che ha fondato la SpaceX? Cioè, l'hai dovuto subito. Chi è che si chiama inventato la SpaceX la Tesla PayPal meno male PayPal. che così ha chiamato suo figlio X a E 12 Elon Musk vediamo se lo sai scrivere <ride> e eh. eh, va, glielo dici quando Può è finito il tempo questo è un letto e lui sta provando a dormire ma non ci riesce eh, ma non ehm... riesce a dormire perché soffre di una malattia No, non so come si chiama. E eh, non so come si scrive. E eh, vabbè, ma. <ride> no, vabbè. Ah! Come mi tocca censurare? No, eh, boh, raga, non lo so. Ma lo so. dai! Ma l'hai scritto, no. ma l'hai scritto! Devi e... togliere una G e mettere una N. Guarda una bella censura, devo <ride> oh. Ci ho fatta all'ultimo secondo. Cos'è questo? Cos'è questo? Allora, c'è questo posto dove si fanno ricerche scientifiche e si fanno esperimenti. Ecco, qui una bella provetta. Ecco, c'è anche questo. E poi c'è, ovviamente, guardate qui, ah, lo scienziato. Ah, ma ho indovinato. Oh. Dai, dai, ah, Mario non parla. Boh, raga, non mi scrive. Dai, dai, non mi scrive. <ride> oh, ai, <yeah. ride> ho vinto. Boom. Io non so scrivere, io non so scrivere. Non è che disegnare? Vabbè, vi lascio tutti i loro canali in descrizione. Mettete dislike. <ride> Mettete dislike se volete altri video Se il video vi è piaciuto, lasciate un like qua sotto. Commentate, iscrivetevi. Perché okay, mi ha gomitato addosso <ride> mentre parlavo? <ride> io non c'entro, no, l'ho gomitato prima. D'accordo, <ride> non, non parla. No. Vabbè ragazzi. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like qua sotto. Commentate, iscrivetevi e noi ci rivediamo alla prossima. Ciao ragazzi ciao bella bella bella bella arrivederci